La Bugatti, la Lamborghini, la Ferrari, il massimo sarebbe trovare una finanziaria che finanzia il tuo sogno in 10.000 comode rate a 150 euro a tasso zero. Disperatamente c'è qualcuno fuori che cerca di ingannarti, cioè cerca di farti credere che anche tu con 150 euro al mese puoi comprarti o, peggio, noleggiarti un'auto da 80.000 euro. Bene, ti do subito la bruttissima notizia, Babbo Natale non esiste. E quello che dicono è solo pubblicità. Sono Toti Costanzo, esperto di Auto Chilometri Zero e in questo video ti spiego quali sono i requisiti necessari e indispensabili se vuoi accedere a un prestito per l'acquisto della tua auto a chilometri zero. E in più, come promesso nel testo del video, io ti darò il sistema, come conoscere l'esito del finanziamento ancora prima di averlo passato. Quindi. Senza passare nessun contratto, senza firmare nessuna privacy e senza inviare i tuoi documenti a nessuno. Riepilogando, se hai il bisogno di un'auto e ti si aprono tre possibilità. La prima possibilità la paghi in contanti, cioè fai un bonifico dal tuo conto corrente. Seconda possibilità, fai un finanziamento. In questo caso il bonifico lo riceviamo dalla finanziaria a nome tuo. Terza possibilità... Hai una via di mezzo, cioè bonifichi tu e parte lo finanzi. Se hai la capacità e la voglia di privarti dei tuoi soldi, il problema è risolto. Fai il bonifico dal tuo conto corrente e ti viene intestata l'auto in questo caso il video per te è totalmente inutile, quindi ti consiglio di non vederlo fino alla fine. Se invece vuoi conservare i tuoi soldi che hai in tasca oppure vuoi fare un finanziamento anche parziale, ti si pone davanti il problema come faccio ad avere la sicurezza che la pratica finanziaria verrà approvata. L'esame che devi superare spesso è più pesante del peso della rata da pagare ogni mese. Questo perché in Italia troppo spesso si confonde la finanziabilità della persona con la dignità della persona. La paura di dover chiedere la firma in garanzia è sempre viva. La croce più pesante da portare è il giudizio, immagina! Cosa significa per te dover chiedere la firma dei tuoi fratelli, di tuo padre, dei tuoi cognati, dei tuoi nonni? Il giudizio fino a oggi è stato in mano della finanziaria. Tutti odiamo questo giudizio ed è proprio per questo che oggi sono qua a svelarti il segreto. Adesso, come promesso, Dritti al punto, ecco quali sono le condizioni necessarie e indispensabili per accedere alla maggior parte dei finanziamenti per l'acquisto della tua auto chilometri zero. Le condizioni si dividono in due grandi categorie. Prima categoria i prerequisiti, seconda categoria i requisiti. I prerequisiti li sappiamo ormai tutti, sono tre, non mi dilungo. Primo, devi essere cittadino italiano. Secondo, devi avere i documenti in corso di validità. Terzo, deve avere un documento di reddito ufficiale. Okay? Finiti i tre prerequisiti, adesso andiamo nell'unico requisito fondamentale. Lo stato di salute finanziario, cioè in pratica quello che determina i tre giudizi finanziari. Primo, l'approvazione in pieno. Secondo, la bocciatura in pieno, le finanziarie la chiamano nera o non recuperabile. Terzo, la richiesta del garante. Eh, le finanziarie queste pratiche chiamano sospese. Quindi adesso prendi carta e penna e segnati le informazioni indispensabili per calcolare il tuo stato e la tua salute finanziaria. Adesso, se hai perso carta e penna, segna negli ultimi 12 mesi hai avuto ritardi con i pagamenti o sei in contenzioso con qualche banca, carta di credito finanziaria? In tal caso, mettici una bella croce sopra, cerca di contanti oppure chi si fa il finanziamento per te. Negli ultimi 6 mesi, hai fatto delle richieste per ottenere un nuovo finanziamento per aumentare il credito su uno già esistente? Se sì, qual è stato l'importo richiesto? Per quanto tempo lavori, si, sembra strano, ma se lavori da tanto tempo magari fai fatica no? a farti i conti. Da quanto tempo sei residente presso la tua abitazione? E come ti ho detto prima, eh, se ci vivi magari hai perso il conto. Qual è l'importo mensile che devi destinare al pagamento dei tuoi finanziamenti mutui, prestiti attualmente attivi? Cioè in pratica, quanti altri soldi esci al mese in totale? Dopo aver raccolto questi dati vai sul link che trovi sulla descrizione di questo video e valuta la tua situazione finanziaria personale. Troverai un calcolatore messo a disposizione dalla Assofin che ti consente di sapere se la tua situazione finanziaria è sostenibile ad un ulteriore ovviamente indebitamento o finanziamento, se ti serve un garante oppure credimi se è meglio lasciar perdere. Quindi riepilogando in questo video come promesso ti ho parlato di quali sono i requisiti necessari e indispensabili che devi avere se vuoi accedere ad un finanziamento per l'acquisto della tua auto a chilometri zero. E in più, ti ho dato il sistema per capire se la tua situazione finanziaria è sostenibile per un ulteriore indebitamento. Adesso se hai fatto le tue analisi e vuoi entrare in contatto con noi per scoprire le vere offerte di Auto Chilometri Zero, clicca qui. Nel prossimo video ti parlerò di come ottenere più soldi dalla tua auto, auto in, usata in permuta. Ci vediamo in Auto Chilometri Zero.